Angelo Semerano è qui a Sinergie 2018, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Siamo qui a Milano, abbiamo parlato agli agenti immobiliari, Gestim di fatto, di cui Angelo è CEO e fondatore, okay? si occupa proprio di dati, si occupa di software gestionari e di questo eh, parliamo. Oggi tu hai discusso hai lungamente intrattenuto la platea con temi come big data e intelligenza artificiale eh, per, per sintetizzare in pillole quindi questo, questo è stato intervento. Mio intervento. Esatto. Ma, guarda, allora, prima pillola che ho cercato di colpire qualcuno in sala con una casetta gommosa a parte comunque la parte comica di fondo c'è stato un'analisi su quella che è la struttura attuale della frammentazione dei dati che abbiamo in Italia. Perché, nei dati, perché in Italia diciamo, Abbiamo veramente una mole di dati considerevole e interessante, il problema è che sono frammentati e vengono detenuti all'interno di software per esempio come il nostro che ormai è utilizzato da oltre 2000 agenzie in Italia, adesso anche Remax con Maximizer che è proprio un gestionale appositamente studiato per la rete, e ha tutta una mole di dati al suo interno e magari anche altre realtà tipo i portali mobiliari, piattaforme tipo Replat, piattaforme tipo realistico e così via, agent pricing eccetera. Quindi c'è veramente una mole di dati, ma tra di loro non c'è dialogo. Quindi fare un'analisi accurata su quello che sono oggi i trend di mercato, ma anche utilizzare magari strumenti di analisi del big data per fare quello che può essere analisi o anche implementazioni a livello di intelligenza artificiale, marketing predittivo, non è facile, però non è che non sia fattibile. L'ideale sarebbe che tutti i player tecnologici, con a monte magari un coordinamento di associazioni, gruppi franchising, reti e così via si mettessero a un tavolo per dire ok abbiamo il dato, condividiamolo tutti insieme anche in forma anonima per creare qualcosa di utile per tutta la categoria. Un Buon auspicio quindi per la categoria degli agenti immobiliari un commento a margine di questo evento? Ma l'evento è stato veramente molto bello e interessante, è stato veramente una mitragliata di speech, uno dietro l'altro ognuno parlava appunto e trattava un argomento totalmente diverso molti tra di loro si andavano anche a intersecare ed è stato veramente interessante, una cosa di mai fatto in Italia e spero che non sia la prima e l'ultima volta che si vada a verificare quindi assolutamente un'esperienza da ripetere una platea molto attenta preparata anche su determinati temi secondo me è da allargare perché può essere veramente interessante per tutti quelli che oggi hanno avuto la sfortuna di non essere qui perché si sono persi qualcosa di veramente interessante Angelo Semirano, CEO e Founder di Jestim